Ritorniamo a Reas dopo due anni di attesa, veramente un grande orgoglio vedere praticamente tutti i nostri clienti che con grande affezione si ripresentano a noi e soprattutto magari ci presentano anche nuovi potenziali acquirenti. È un grande orgoglio soprattutto quando il nome dispenser viene accostato alla qualità, al design, sottolineo il design perché non tutti sono in grado di poterlo esprimere e soprattutto anche al eh, valore della sicurezza che in, questo, che in questo settore deve essere assolutamente preponderante. Quest'anno a Reas abbiamo presentato alcune novità, tra queste la nostra nuova sedia, Forbell Steer Plus, quindi una rivisitazione della sedia già in commercio, for best air, dove abbiamo migliorato alcune caratteristiche dando ascolto al cliente, a quelli che sono stati alcuni feedback del cliente su come migliorare il prodotto. Questo è un segno tangibile di come Spencer è attenta al, al soccorritore, e ai suggerimenti e ai feedback che arrivano da esso. Alcuni di questi, come potete vedere, sono un nuovo maniglione dove assicura una presa più stabile, più sicura le nuove slitte, come vedete, in un materiale totalmente differente e più lunghe, eh? più lunghe in modo che permettano di assicurare più stabilità sulla sedia, sui gradini e di prendere almeno tre gradini. E, come potete vedere, abbiamo dei nuovi freni, dei nuovi freni molto intuitivi da azionare e da sbloccare. Noi stiamo facendo una serie di scelte, una serie di eh, eventi che porteranno Spencer ad essere ancora di più il punto di riferimento del mercato nazionale, dei nostri preziosissimi clienti ai quali va il nostro più immenso grazie per ciò che hanno saputo fare durante il periodo apocalittico direi, della pandemia, per quanto ci sono stati vicino e per quanto sono stati vicino a tutto il nostro continente. Spencer è al loro fianco da sempre e ancora di più lo sarà perché con il nostro nuovo amministratore, con il nostro nuovo management, con le persone che stanno lavorando al nostro fianco, stiamo costruendo una serie di iniziative e di prodotti che porteranno Spencer ad essere leader in discusso del mercato italiano. Spencer ancora una volta si presenta in condizioni meravigliose con una gamma di prodotti unica al mondo, completa per il servizio di soccorso e per i nostri clienti in giro in tutto il mondo, ma in questo caso ringraziamo i nostri volontari italiani che sono stati così preziosi nel periodo della pandemia.